Allora scusa prima sarei interrotta la registrazione Comunque il commento di Rho eh, Cioè lo divido in due parti quindi Il commento di Rho sarebbe che Allora può variare da meno 1 a 1 E se è meno 1 o 1 c'è un perfetto legame O se comunque ci si avvicina c'è un quasi perfetto legame Se si avvicina allo 0 o è 0 o è quasi, o è zero, o è quasi zero, magari 0 magari 0,2 o meno 0,2 eh, c'è indipendenza o c'è una relazione non lineare perché noi queste relazioni cioè noi immaginiamo che c'è un grafico così con tutti i nostri casi e noi con questo rho consideriamo se andiamo a disegnare una retta se, se più o meno ci ritroviamo seguiamo l'andamento dei casi se invece non è 0 o c'è indipendenza o significa che la reazione non è lineare cioè che l'andamento non è una retta ma che probabilmente è una, una curva un qualcosa di strano che noi non abbiamo fatto quindi quelli non lineari noi non li abbiamo fatti e quindi o c'è indipendenza o la reazione non lineare tra 1 o, o meno 1 eh, cioè se è 1 o meno 1 e eh, o c'è vicino cioè, una cioè un perfetto legame è sicuramente lineare eh, o, o è quasi lineare cioè è sicuramente lineare però eh, o se è 1 o meno uno è perfetto se ci si avvicina non è proprio perfetto infatti scriverai è quasi per un perfetto legame e se è positivo qua ho scritto più uno però di, per intendere se è positivo o se è negativo se è positivo i caratteri sono concordi e quindi all'aumentare di x aumenta pure y, perché se tu a x aumenti, come vedi aumenta pure y, invece con altri discordi, all'aumentare di x y diminuisce, quindi all'aumentare di x più aumenti più x diminuisce, più y diminuisce, perché la y va verso giù, quindi sarebbe un andamento così, quindi questo è concordi, andamento così, e questi discordi, andamento così. E, e niente, questo qua. Allora, infine, cioè quasi infine, nel senso abbiamo R quadro, quindi l'indice di determinazione lineare, più il commento. Allora, questo lo facciamo perché eh, R è un valore che appunto va tra meno 1 e 1 e quindi non ci aiuta a confrontare i vari casi e a noi ci serve un, un, un indice relativo, cioè tra 0 e 1 quindi si pone al quadrato, cioè eh, si pone ρ al quadrato e si trova r quadro quindi ρ che era 0,84 al quadrato è uguale a 0,71 ed esce r quadro commento, se r è uguale a 0... C'è scarso adattamento, se r uguale a 1 c'è adattamento perfetto, che significa? Che il grafico che si ottiene, ehm, cioè la retta di regressione, perché questa è una retta, quella che esce qui è una retta, ehm, quella che esce qui, cioè se r uguale a 0 c'è uno scarso adattamento, significa che i casi sono molto distanti da questa retta. Se sta avvicina a 0, se, se è 0, non c'è non proprio l'adattamento. Se avvicina allo 0 significa che vanno con questo andamento, però c'è uno scarso adattamento. Mentre se R è uguale a 1, c'è cioè perfetto adattamento, significa che tutti i punti sono sulla retta. Cioè è perfetta quella retta, segna su tutti i punti. Mentre 0 non è per niente perfetta, i punti stanno tutti... Vabbè lo disegno in breve... Magari c'è questa retta e, e i punti stanno tutti seguono magari quell'andamento però sono tutti sparsi mentre qui i punti vanno tutti perfetti sulla retta cioè questo sarebbe 0,1 e questo 0,9 cioè si avvicina a 0 e si avvicina a 1 e, però questa è spiego in breve infine questa retta eh, che funziona cioè come si calcola diciamo e poi è finito infine mi ero dimenticato di questo che ehm, ah, la devianza totale è uguale alla devianza di regressione più la devianza residua questo è da ricordare e, però che significa che c'è cioè, la devianza totale cioè cos'è quella, quella, quella di regressione e quella residua quella residua è la somma di tutti gli errori cioè nel senso questo qua il fatto che la retta sta qui e il punto sta qui, è un errore, quindi questo qua è un errore, più questo è un errore, più questo è un errore, più questo è un errore, sono tutti errori, no? Perché se, se non ci fossero errori, vedi, la retta segue perfetto tutti i punti, e qui l'errore è veramente minimo, perché questo punto è un po' distante, 0,1 l'errore, o 0, diciamo approssimabile a 0. La somma di tutti questi errori fa la devianza residua Cioè l'errore, questo è pro proprio l'errore Errore, viene chiamato anche errore E infatti quando la devianza eh, è uguale, la, la r è uguale a 0 R quadro è uguale a 0 r, eh, r quadro è uguale a 0 Cioè è scarso adattamento o proprio nullo adattamento E infatti la devianza totale è tutta è tutta devianza di regressione. aspetta, questo è un bambino, un bambino, un bambino, un bambino, un bambino, un bambino, Allora, quando c'è 0 è tutto un errore, vedi, è, tutto, è solamente errore qua, è tutto sbagliato e infatti si dice devianza residua. È la devianza totale, devi dire che la devianza totale è spiegata totalmente dalla devianza residua, perché se la devianza totale è 100, qua la devianza di regressione, cioè la parte buona, è 0, perché qua è tutto errore, quindi... 100 uguale 0 più 100 E infatti 100 è tutto Quindi la devianza residua è tutto Quindi la, quella di regressione non c'è E quindi la devianza totale uguale a devianza residua Infatti la devianza totale uguale a devianza residua E tu devi dire, quando sei in questo caso Devi dire che, o se si avvicina Devi dire che è quasi spiegata La devianza totale è quasi spiegata totalmente dalla devianza residua Mentre quando si avvicina a 1, che è buono, significa che l'errore, vedi qua, l'errore non c'è proprio, quindi la devianza residua, l'errore non c'è, è 0. Quindi se questo è uguale a 100, significa, se questo non c'è, perché è 0, significa che la devianza totale è uguale a la devianza di regressione. E quindi la devianza totale dovrei dire che è spiegata totalmente dalla devianza di regressione. Perché, perché l'errore non c'è O se non è proprio 1 0,9 dirai La devianza totale è quasi totalmente spiegata Dalla devianza di regressione E minimamente Una piccolissima parte da quella residua Perché se è 0,9 Significa che Se questo è 100 Questo sarà 90 e questo 10 no? E quindi dirai C'è una minima parte di residua Però la maggior parte è di regressione Mo ti spiego Solo l'ultima cosa di come si calcola la retta di regressione e poi è finito allora questo è l'ultimo calcolo cioè quindi 10 la retta di regressione l'ultima cosa e la retta di regressione è questa y uguale a più bx dove b questa è solo formula b è questo qui è la devianza xy fratta devianza x e a è la media di y più b per la media di x quindi dovrei calcolare prima b e poi a di, su questo però ti darà già i dati probabilmente ma anche, anche di questo qui anche di questi qui probabilmente qualche dato questi qua già te li darà e tu ti dovrai solo calcolare la, la formula inversa pure questi probabilmente qualcosa già ti darà e tu ti darai solo calcolare qualcosa con la formula inversa e comunque si calcola così però cosa devi sapere che e abbiamo detto Y è la variabile dipendente, mentre X è quella indipendente. Quindi eh, se abbiamo detto questa è la X è la temperatura e Y i bagnanti, tu qua potrai dire che i bagnanti, il numero di bagnanti è uguale a A più B per la temperatura. Quindi se ti chiederà tipo si può dire quanti bagnanti ci sono a seconda della temperatura? Tu dici sì, e infatti ti calcoli B e A però probabilmente già te li darà perché ti darà questa con i numeri sostituiti, A e B te li darà già e tu ti sostituisci X con la temperatura che ti dà e ti trovi i bagnanti perché A te lo dà, B te lo dà per la temperatura che sarebbe la X sostituisci la temperatura quindi 3, magari l'A a uguale a 3, B uguale a 4, fai 3 più uh, 4 per temperatura, temperatura è 5, 5 per 4 20, più 3 che è A, fa 23. Quindi uh, se questo sono 5 gradi, ci sono 23 bagnanti, per esempio, per farti un esempio stupido. E, però non puoi calcolarti quanti bagnanti ci sono a seconda della temperatura, cioè perché questa qua è una formula che così è e così deve rimanere. Cioè y uguale A più Bx, cioè la, la variabile dipendente uguale A più B per la variabile indipendente, tu non puoi dire, cioè tu te lo puoi pure sostituire se ti dà il numero di bagnanti. Qua te lo puoi sostituire e tu ti trovi la temperatura, però non è giusto, no, cioè non è giusto statisticamente, non si può fare, si può fare solo l'inverso: cioè che ti dà la temperatura tu sostituisci con la temperatura e ti trovi i bagnanti, perché la formula così è e così deve perché non ha senso dire che se ci sono mille bagnanti allora si determina la temperatura, no. Perché la temperatura si determina a seconda del numero di bagnanti. Probabilmente però il numero di bagnanti si determina almeno un poco a seconda della temperatura. Perché se ci stanno meno 20 gradi di bagnanti c'è stato zero. Ma se ci stanno mille bagnanti non è che la temperatura aumenta. Eh. E quindi questo è opposto. Eh, scusami qualche impre imprecisione, spero però di averti detto un po' tutto e, e niente, questo a passosi.